Benvenuti a tutti in Logistics da Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo della differenza che c'è fra un file PDF che ha testo vettoriale e un file PDF che ha testo raster. Per capire meglio, il testo vettoriale contenuto all'interno di un file PDF come questo è il testo vero e proprio. Vedete che si può selezionare, si può fare tasto destro, si può copiare e incollare. Quindi Estrarre del testo da un file PDF che ha del testo vettoriale è, è molto semplice perché il testo vettoriale, come vedete, è testo vero e proprio perché facendo la zoomata non perde praticamente di risoluzione. È molto semplice estrarre del testo da documenti come questi perché è sufficiente, per esempio, selezionare la parte desiderata, fare tasto destro copia, poi aprire un qualsiasi programma. Di video scrittura, fare test, tasto destro incolla e come vedete che il testo essendo del test vero e proprio può essere completamente manipolabile anche per quello che riguarda per esempio l'immagine, se il testo, se il pdf è ad esempio eh, vettoriale è molto semplice perché è sufficiente fare tasto destro eh, sopra l'immagine, copiare l'immagine, andare all'interno il nostro programma di videoscrittura, fare tasto destro incolla e vediamo che praticamente il, eh, il documento PDF può essere ricostruito all'interno di un eh, programma di videoscrittura e poi si può fare un, un eh, exporting nel formato PDF diretta è molto semplice, basta cliccare, scegliere il nome, salvare viene salvato. Quindi, in pratica, che cosa succede? Che se il PDF e contiene del, del testo vettoriale come questo cioè del testo che è mh, selezionabile e copiabile è molto meglio invece che perdere tempo a eh, modificare il pdf eh, vero e proprio è molto, è molto meglio ricostruirlo all'interno di un programma di videoscrittura come LibreOffice Writer e poi esportarlo come pdf perché sia la parte testuale che la parte immagine può essere eh, selezionata, copiata ed incollata. Il pro I problemi invece vengono quando il testo all'interno di questi tipi di pdf non è testo vero e proprio perché proviene per esempio da una scansione cartacea. Come vediamo qui, qui questo è un pdf con tre pagine e ho scritto questa è la prima pagina di un documento pdf con testo raster, cioè immagine. Come vedete io non riesco a selezionarlo perché questo un'immagine come posso trasformare eh, questo testo raster in testo vero e proprio ecco bisogna fare il riconoscimento del carattere perché questo testo non è selezionabile noi lo vediamo che testo che testo raster perché se facciamo uno zoom noi possiamo vedere che questo documento perde di risoluzione perdendo di risoluzione noi capiamo che questo testo non è estraibile alla ah, maniera più semplice che abbiamo trovata è per esempio andare all'interno di google drive e eh, fare un upload del file del file pdf con testo eh, raster questo qua e praticamente abbiamo scoperto che eh, questa è una cosa che per altri forse era già nota praticamente che google drive ha già di per sé un motore di riconoscimento del carattere ocr quindi praticamente io è sufficiente che uploadi questo file pdf con testo, con testo raster faccio tasto destro e faccio apri con google docs e me lo ritrovo da immagine a testo praticamente la, la scansione ocr viene fatta automaticamente lo sta facendo adesso google drive vedete e io basta che carico questo pdf se non ci sono delle informazioni diciamo, riservate vedete che praticamente Google Drive è passato automaticamente dal eh, testo in formato raster immagine vedete al testo vero e proprio come vedete ha tolto le immagini ma poi le immagini possono essere copiate e incollate e vediamo che ha compreso anche che la lingua è l'italiano perché ha correttamente riconosciuto i caratteri con l'accento quindi una delle metodologie più facili è quella di caricare il pdf con testo non modificabile all'interno di Google Drive e poi praticamente metterlo direttamente aprirlo con Google Docs e il riconoscimento del carattere OCR viene fatto automaticamente vediamo invece delle maniere un pochino più eh, tecniche Abbiamo usato il programma G-SCAN2PDF che è scritto G-Scan 2PDF. È semplicissimo, basta aprire, facciamo soltanto le cose più semplici: il PDF con testo raster. E noi vediamo che lui riconosce: no? che sono tre pagine. Noi facciamo da pagina 1 a pagina 3. Facciamo ok e siccome noi possiamo notare che sia le immagini del pinguino ma anche il testo sono immagini, in particolare lui invece di trovare tre pagine, lui trova diversi elementi perché lui ha diviso l'immagine del, del, del pinguino dal dal testo vero e proprio quindi da qui capiamo che questo era un PDF non con un testo vero e proprio ma con un testo raster quindi in questo programma gscan to pdf è sufficiente selezionare l'immagine in cui c'è il testo andare nel menu strumento scegliere OCR che significa riconoscimento del carattere scegliere il modulo gocr poi vedremo come si installa e fare avvio in un eh, battibaleno praticamente noi se andiamo nel, nell'output vediamo che questo programma gscan pdf è passato dall'immagine al testo, se noi clicchiamo ecco che abbiamo finalmente eh, trasformato l'immagine in testo, evidentemente in questo caso ci sono sempre dei piccoli errori, vedete che ha scritto Raster invece che Raster, ma a questo punto dopo che io posso finalmente selezionare il testo che era immagine è sufficiente fare tasto destro copia e come sempre andare per esempio, all'interno di un programma di videoscrittura come Writer, e semplicemente fare tasto destro, incolla e io inizio a eh, ricostruire il mio PDF piuttosto che tentare di aprire il PDF originale, come vedo che viene spesso fatto. Io che cosa faccio? Lo smonto con questi programmi, è sufficiente andare nella, nel tasto A, apri, lo apro. E poi scelgo nel menu strumenti OCR io lo smonto poi ne copio le parti che, che mi servono praticamente e le ricostruisco all'interno di un programma di videoscrittura e poi è sufficiente fare l'exporting ex, come eh, direttamente in pdf e lo richiudo in pdf vediamo ci sono altre altre tecniche per esempio se io eh, voglio usare una maniera ancora un pochino più professionale è quella di trasformare il pdf con tasto raster nel formato tiff che è un, un formato un pochino più professionale vediamo che in internet ci sono siti come questi da pdf a tiff e in cui si può selezionare la lingua sempre selezionare la lingua perché quando si fa il riconoscimento del carattere è fondamentale riconoscere la lingua e si fa per esempio carica file io scelgo il pdf con testo raster il sito web fa il caricamento del file vediamo e poi alla fine io lo eh, sta facendo la conversione praticamente lo scarico in formato tif perché lo scarico in formato tif perché lo salviamo qua eh, ce lo scarica in formato eh, zippato ma è semplicissimo basta doppio cliccarlo selezionarlo e lo estraggo all'interno della mia scrivania lo, lo estraiamo in formato eh, TIFF perché il formato TIFF è un formato particolare che riesce ad avere più livelli, più lari, layer, praticamente le tre pagine vengono suddivise in diversi layer adesso vediamo che se eh, con questo formato particolare TIFF io posso sia usare nuovamente GSCAN posso usare anche degli strumenti più tecnici come tesseract che è uno strumento a riga di comando che non è così difficile da usare perché è sufficiente fare il riconoscimento del carattere andare per esempio vediamo, andare nella cartella scrivania, scrivania e poi vediamo che all'interno della cartella scrivania c'è testo raster.tif e fare il semplice comando tesseract poi devo scrivere testo raster.tif cioè il nome del documento su cui fare il riconoscimento del carattere OCR e poi fare un comando .ita nel senso utilizza il dizionario italiano se noi clicchiamo vedete questo è eh, praticamente eh, un, eh, un programma da riga di comando ma il comando è stato semplicissimo cioè il nome del programma, il nome del documento su cui fare il riconoscimento del carattere e il dizionario come vediamo lui ha immediatamente compreso che il file tiff constava di tre pagine cioè di tre layer tre livelli uno sopra quell'altro vedete pagina 1 2 e 3 poi noi non gli abbiamo dato delle opzioni molto complesse che si possono che si possono dare e noi, siccome non abbiamo dato la risoluzione lui l'ha scelta da solo e a noi ci va bene se andiamo a vedere noi all'interno della nostra scrivania l'output, il risultato del tesseract è questo, tasto, questo testo che contiene proprio del testo che deriva dall'OCR di quel documento che aveva del testo non estraibile. Vedete questa è la prima pagina, questa è la seconda, questa è la terza. Ancora una volta io posso semplicemente, come vedete tesseract ha eliminato le immagini, vedete questo carattere strano sarebbero le immagini, se io vado le posso eliminare perché Tesseract si occupa esclusivamente del riconoscimento carattere, da un pdf con testo raster, ha eliminato le immagini, ma ci lascia il testo, posso selezionarlo finalmente, cosa che non si poteva fare prima, copia, ancora una volta andare all'interno di un programma di videoscrittura, fare tasto destro, incolla, vedete che ho incollato la terza pagina, farò delle le mie modifiche, per esempio perché questa non è la E con l'accento acuto, ma il verbo essere la E con l'accento acuto, eh, grave con, controllarlo, verificarlo e poi fare file esporta come? esporta direttamente in pdf e qui lo chiamiamo noi export per esempio .pdf e richiuderlo in un pdf non modificabile quindi il mio consiglio vedete? export.pdf questo lo chiudiamo non lo salviamo il mio consiglio quando si incontrano eccolo qua, vedete un'altra volta, c'è questo, questo documento che abbiamo creato quando si incontrano dei PDF eh, con eh, contesto non vettoriale come questo qua per esempio che può essere selezionato, copiato, incollato e modificato ma con testo raster, cioè con un'immagine invece di utilizzare il proprio tempo per tentare di aprire questi file pdf e forse sarebbe possibile ricostruirlo a mano utilizzando questi programmi di riconoscimento del carattere quindi smontandolo pezzo a pezzo e rimontandolo a seconda delle nostre necessità la quale cosa si può fare sia con questi programmi tecnici G-scan e 2pdf che fanno il riconoscimento del carattere sia semplicemente caricandolo all'interno di eh, Google Drive e aprendolo con Google Docs perché Google Drive ha un motore di riconoscimento del carattere interno oppure utilizzando dei programmi più tecnici come i Tesseract i quali preferiscono per esempio passare non dal documento PDF ma da dei file più tecnici come quelli di TIFF. Questo Video finisce qua, io spero vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.